Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati basta una piccola donazione, anche solo un caffè grazie e buona visione carissimi, un caro saluto a tutti voi grazie di essere di nuovo qua sulla nostra piattaforma vi chiedo se per caso non l'avete fatto di iscrivervi al canale attivare la campanella così sarete sempre avvisati delle nuove delle novità e scegliere quello che volete fate circolare il video se vi piace, mettete un like. Siamo all'ultima parte del capitolo 19 di Bereshit, è una parte drammatica, francamente una delle pagine forse più, più scure della storia, della storia sacra, potremmo dire, però va affrontata e dobbiamo affrontarla, e l'affronteremo così, partiremo dall'ultimo versetto del capitolo 19. Voi direte perché? Perché questo racconto, che è stato così assemblato ai tempi di Esdra e di Neemia, e adesso vi farò vedere il perché, è, questo racconto è un racconto eziologico, è un racconto protologico. Cioè, stavano vivendo nel momento della redazione finale, questi sono testi antichissimi, appunto dell'epoca di Abramo, quando la problematica con alcuni popoli circonvicini, dei samaritani, gli ammoniti, i morbiti, era ancora molto, molto, molto forte, molto sentita. E allora il redattore è andato a recuperare su cose successe realmente una fonte che potesse rendere ragione di quella situazione drammatica, di quello scontro drammatico che anche nei capitoli 22-23 di Deuteronomio si manifesta, anche nel capitolo 2 di Deuteronomio, cioè quando Israele... Doveva entrare in Eretz Kenan e voleva passare in maniera, in maniera pacifica, pagando anche per abbeverare gli animali, eccetera. Moabiti e Ammoniti si sono schierati contro. Tutte le volte che eh, Israele, dopo aver conquistato Eretz Kenan, anche se non tutta, eh, Ammoniti e Moabiti si alleavano sempre con i nemici di Israele. Sempre. E allora partiamo, e loro si chiedono il perché, perché, perché? Ah, ecco perché, ecco. Eziologia. Versetto 20. Scusate, versetto 38 alla fine del capitolo 19, prima dell'inizio dell del capitolo 20. Partorì, la Dechira, cioè la primogenita, un figlio, Ben, Ben, Vatikrashmò Moav. E chiamò col suo nome Moav. o a Moab, adaiom, lui è padre di Moab anche oggi, fino ad oggi, capite che questo fino ad oggi se fosse stato solo ai tempi, ai tempi di, di Abramo non avrebbe avuto senso, perché i Moabiti erano sempre stati lì, da lei poi vedremo discendere a Ruti, la madre, la madre, la madre la, la, la moglie di Bossa la madre eh, la madre di, di, di Oved, mad, padre di Isai padre anche di David Melech e dei, dei suoi fratelli quindi Moabiti nemici di Israele da sempre ecco perché perché lei partorì da un incesto voluto e programmato che adesso vedremo e poi Azeira la piccola chiamata però non piccola come nuovamente ci potrebbe dire Tana, no no la Azeira perché era una zoar che era la piccola lei è la piccola identificazione totale con la zoar questa città che è stata salvata perché l'ho è andare lì però l'ot non si fidava di vivere con loro e stava in una caverna e questo lo vediamo al versetto 30 comunque questa sera, gamì quindi anche lei anche lei dal ben eh, partorì un figlio Vatikrashmo ben e chiamò e chiamò eh, il suo nome figlio del mio popolo, Benami. U, lui, avi bneiamon, adaiom. Lui è il padre dei figli di Ammon, adaiom, fino ad oggi. E questo oggi riguarda evidentemente il quarto bar, quinto barra quarto secolo a.C. Quindi per spiegarsi, per rendersi conto, per avere... Un'oggettiva risposta a questo ostracismo degli Ammoniti, guardate che gli Ammoniti molto più dei Moabiti si sono sempre opposti a Israele in una maniera terribile, e infatti Dio dice: anche i figli dei Goim fino alla decima generazione possono entrare nel popolo di Israele. Prima dice 4, poi in un altro testo dirà di 10, ma, ma mai per i figli di Ammon, mai per i figli di Moab, mai non possono entrare nell'assemblea santa in quanto figli di, amo, figli di Moab. L'unica eccezione fu quella di Ruti, la Moabita, che però si convertì. Si convertì. Tant'è che la sua formula di conversione, dove andrei tu, andrò io, dove sarai sepolto tu, sarò soppolto io, io il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, ancora la formula per, per i Yorim delle Anashim, delle donne. E adesso vediamo cosa è successo, lo sapete, non mi piace soffermarmi molto su questa cosa perché è veramente disdicevole, però eh, eh, è biblica, è qua, è, vedete. Quindi, Salì, Lot, abbiamo visto, no? Mizuar, Mieshev, Behar, Einstein, Banotav, e abitò lì nella, nella montagna con le due figlie, quindi non c'era un generi, non c'era la moglie, c'era lui e le due figlie, punto, basta, con lui... Perché non abitò là? Perché dice Yare leshevet Be Bezoar temette di abitare, di soggiornare in Zoar. Eh, e quindi abitò Bamaera nella, nella caverna U Nishtei Banotahu. Lui e le due, le due figlie. E qui il dramma. Vatoner Abekira la primogenita, disse la primogenita, è la... Sei alla... alla piccola, la la la, la suariana, no? Dice, avinu zachen, ora, potrebbe essere il nostro padre vecchio, il nostro padre anziano, il nostro padre, no, avendo la la la la la la la zachen la la la la la che ha a che la nell'etimo, con, eh, diciamo, la santità, la santità, quindi tutta sta roba qua va capita, eh, in lotte, e dice, ish en e, e non c'è uomo nella terra, la voa leinu, che possa andare con noi forma poetica per dire avere un rapporto coniugale e eh, che Derek com'è nella via no com'è nella via come potremmo dire come in uso cola arez su tutta la terra e qui c'è un invito che assomiglia molto all'invito quando nel capitolo 11 abbiamo visto la Voglia di fare la torre del la torre di Babele perché dice: Le ka Nische no E vinu. Andiamo e facciamo. No, la facciamoci un nome qua, facciamo bere a vino: nostro padre. Cosa Iain, il vino? E poi ecco la proposta: Nishke va. in mo con lui. Venecaie, e faremo vivere <coughs> mea dal nostro padre, Zara eh, seme, sperma, mm, stirpe, discendenza. Allora, il capito, è il versetto 33, succede la cosa, che io poi non vi ripeto per la piccola, fecero bere, no? Al padre questo vino... Balaila, balaila U, in quella notte proprio, Balaila U Fattavo a E andò la primogenita, vetiscav et avi, e giacque con, con il padre. Ve lo che lui e lui non, non, non, non conobbe, Bashkavah, che stava un gioco di parole terribile perché il verbo conoscere indica proprio la conoscenza carnale che purtroppo ebbe perché poi rimasero incinta tutte e due però lui non conobbe cioè non, veramente nel suo intimo non capì non capì che stava giacendo con lei e, e neanche quando lei dice behumà si alzò behumà quindi lui non, non ebbe questa coscienza di giacere con lei e di quando lei si alzò e se ne andò e l'indomani di nuovo la, la grande disse con la piccola praticamente ecco io ho giocciuto col papà ho fatto quello anche tu e lei, e lei lo fece con la stessa modalità non lei, lui non, la, non conobbe che era lei e non, se, non, se ne, non ebbe piena coscienza quando lei si alzò e poi versetto 36 Concepirono concepirono le, le due figlie di Lot da loro padre, incesto, incesto, incesto. Il versetto 37 ve l'ho detto, anzi non ve lo dico, ve lo dico adesso. La grande diceva Ben Tikrash Moab, no, ve l'avevo detto. uavi adaiom, ecco sì. Da lei, da lei eh, nacque questo, questo ragazzo, Mo'a i è la stessa cosa con la piccola Ammon Benomi, che diventa poi il padre degli Amoniti. Abbiamo concluso il capitolo 19. È stato, come avete visto, un, un capitolo drammatico. Io vi prego veramente di ascoltare di nuovo tutte e quattro le Derashot, perché eh, credo sia, pare di un capitolo lunghissimo, ma è proprio un capitolo nodale, per, per il nostro cammino di commento per i Dio ci ha benedetto, siamo arrivati ormai al capitolo 20, quindi ormai siamo quasi a metà del libro. Quindi poco alla volta andiamo piano, vi ringrazio e come dico sempre, ci rivediamo se voi volete alla prossima puntata. Ciao e grazie.